Ciao a tutti, mi chiamo Simona e sono iscritta al corso di pasticceria di Giglio Academy e ho deciso di fare questo video perché mi sembrava il minimo che io potessi fare per ringraziare il nostro eh, maestro chef Andrea Di Giglio per averci trasmesso le sue conoscenze eh, nell'ambito della pasticceria. E, personalmente ho trovato molto efficaci e utili i suoi video e suoi file eh, riguardo a uh, tutte le tecniche ricette eh, nell'ambito della pasticceria quindi sono riuscita a realizzare prodotti eh, di livello altamente superiore rispetto a prima tipo questa patashu che ho realizzato oggi in giornata ehm, per cui consiglio a tutti voi eh, l'iscrizione a questi corsi ehm, che di sicuro eh, daranno una marcia in più eh, finale ai vostri prodotti e alle vostre realizzazioni. Ringrazio tutti, ringrazio lei, eh, Chef eh, Andrea Di Giglio, la ringrazio dal profondo del cuore perché veramente sono riuscita a migliorare eh, tantissimo le mie realizzazioni. Grazie, ciao, ciao, ciao.